Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Con questo nuovo tutorial su FIFA 23 I problemi eh, continuano a uscire Sia all'avvio, problemi bug, problemi di connessione Problemi sia per la scheda video Quindi ho fatto altri tutorial su come risolvere questi errori Per esempio problemi all'avvio protetto Ci ho fatto un tutorial, basta andare su BIOS e attivare l'avvio protetto Errori anti cheat, errori dal crash, ma questa volta in questo tutorial ragazzi Vi spiego proprio come risolvere questi problemi, io spero che si risolvano veramente Gli sviluppatori hanno rilasciato un gioco che ha tutti questi problemi Cosa possiamo fare? Quindi in descrizione vi ho lasciato alcuni link che vi porteranno a scaricare due driver microsoft visual c++ 2015 2017 2019 2022 dobbiamo scaricare tutti questi tre driver cominciamo prima da questo driver scaricatelo per 86 e per 64 Ah, questo pesa di più quindi aggiorna questi sono i nostri tre driver da installare accetto installa vabbè a me esce così perché non sopporta da tipo di processore eh, quindi chiudo facciamo con l'altro Questo me l'ha fatto installare. Chiudi. Vediamo quest'altro. E mi ha fatto installare anche questo. Quindi, questo qui era per il processore. Visto che a me non è andato, voi installatelo e vedete se qua. Poi, un altro driver da scaricare. È questo qui. Quindi, scarica. Scarica. Ok. il contratto non installate questo motore di ricerca avanti abbiamo completato così l'installazione quindi spero di esservi stato d'aiuto con questi quattro drive eh, spero veramente più di questo, poi per gli altri tutorial ho aiutato alcune persone, diciamo che la maggior parte eh, ha funzionato e ad altri invece no. Dipende anche dal pc che hanno. Eh. Più di questo ragazzi, io spero tanto di esservi stato d'aiuto, lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!